In Europa incontriamo Antonello Mangano che ha scritto questo libro, Lo sfruttamento nel piatto, quello che tutti dovremmo sapere per un consumo consapevole. Quindi insomma un libro che io ho letto con molta molta attenzione eh veramente un libro edizioni la terza, questo lo voglio dire, voglio ringraziare sia la libreria Nuova Europa con cui eh, io collaboro da anni e eh, che permette questo tipo di intervista e eh, che è anche una sperimentazione sul campo insieme a Mangano, eh, sia anche ovviamente la terza che... Eh, Comunque, insomma, ha permesso e ha contribuito a far sì che questo contatto potesse rimanere vivo nonostante il coronavirus e tutto, e tutto quello che è successo da quando avevamo progettato questa nostra eh, prima presentazione con Antonello Mangano. Quindi, eh, detto questo, volevo dire insomma, che il libro, ovviamente, che io ho letto con molta attenzione, è un libro molto, molto interessante una mappa assolutamente necessaria per chi vuole capire e vuole approcciare un'idea informata al consumo critico, ma la prima domanda che voglio fare ad Antonello Mangano è il suo percorso parte dal sud d'Italia, come vedremo sarà una tappa che si svolge poi in tutto il paese in realtà, ma poi c'è anche uno sguardo sulla globalità, la prima domanda che voglio fare ad Antonello Mangano è e come è arrivato a scrivere questo libro, anche se lui ha una storia, perché ha anche un sito www.terrelibere.org, quindi insomma è, un, insomma è un giornalista impegnato da anni in questo tema, e come è impattato a Rosarno, come mai a Rosarno, come è partito a Rosarno, come è iniziata la sua avventura con questa indagine che penso che sia un'indagine ventennale, vero? Sì, intanto ringrazio tutti, ringrazio la libreria, l'edizione La Terza, e ti, insomma non è facile rispondere a questa domanda perché sono realmente vent'anni e insomma ho incontrato questo tipo di situazioni, cioè le situazioni di grave sfruttamento nelle campagne italiane partendo in particolare da quelle del, del sud Italia oh. e il primo impatto è stato con la realtà di Rosarno perché era assolutamente strano trovare in mezzo a dei, paesi, dei piccoli paesi abitati in gran parte da quell'epoca, per la maggior parte da italiani, trovare centinaia e centinaia di braccianti che vivevano in un enorme capannone senza il tetto e, e divisi, raggruppati per nazionalità. Io me ne ricordo almeno un migliaio di persone, tutte a, con la, la, la ricerca proprio dei documenti, nel senso che cercavano di ottenere un permesso di soggiorno che gli permettesse una maggiore mobilità era un periodo completamente diverso da quello attuale anche se oggi i problemi grossomodo rimangono identici perché quelle persone non sono appunto viste come persone ma continuano a essere considerate come braccia che possono essere attivate bloccate, fermate o mobilitate in base a delle esigenze così, tra virgolette produttive ecco questa è la cosa che è rimasta nel tempo e che sicuramente eh, insomma fa, fa più male di tutte questa è la cosa è, mi sembra che qui ci sia immediatamente un po' l'impatto no? che lei ha avuto nel momento in cui è arrivato lì a Rosarno e si è reso conto di questa situazione che lei giustamente definisce anomala anche se oggi poi rispetto a tutto il discorso dei migranti è diventato qualcosa che un po nella vulgata, no? Un po nella vulgata senza grande informazione spesso viene utilizzato politicamente in maniera pure impropria però ecco la domanda che voglio fare io ha avuto immediatamente l'impressione oltre a qualcosa di anomalo che ci fosse poi una situazione veramente compromessa dal punto di vista pure dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori. Immediata, cioè Lei ha avuto immediatamente l'impressione di essere entrata all'interno di qualcosa che era un po' fuori da, dalle regole, fuori da quelle che erano le regole, pure di convivenza civile, perché insomma arrivare a Rosarno e trovare questa situazione e intanto mi sono so sempre chiesto durante il libro: questo glielo dico aggiungo a questa domanda quale difficoltà ha trovato nel momento in cui effettivamente faceva questa, eh, questa indagine sul campo, perché alcune volte mi sono chiesto: ma è possibile che in situazioni così degradate dove ci sono così forti interessi, eh, il giornalista non ha trovato difficoltà non tanto per accedere, ma non ha ricevuto pure, cioè uno rischiava proprio lì. Ma sono tanti aspetti diversi da mettere insieme. Sulla prima domanda è chiaro che la situazione è difficile da comprendere se non la si immagina, cioè vedere del, degli esseri umani che vivevano, come anche oggi in molte situazioni vivono ancora in baracche eh, facendo una fatica enorme per recuperare dell'acqua o cucinando bruciando dei rami accumulando malattie della pelle respiratorie e vivendo in condizioni così era qualcosa che ovviamente come primo impatto andava ben oltre eh, quello che fino a quel momento avevo visto parliamo appunto di vent'anni fa ma d'altronde mi ricordo che c'erano degli operatori eh, umanitari credo ci fosse all'epoca msf e loro stessi dicevano ma queste situazioni noi l'abbiamo vista nelle zone di guerra in Africa, non l'abbiamo vista mai in Europa quindi era un impatto che non solo diciamo, colpiva a me ma era un impatto uh, diffuso in tutto, tutti quelli che vedevano le tant'è che oggi addirittura troviamo insediamenti di questo tipo, cosiddetti ghetti, anche nel nord Italia questo. Va detto, oh, invece rispetto alla seconda domanda, che quando si parla di regole bisogna un po' capirsi su quale regole, di quali regole si parla. Esistono sicuramente eh, delle regole formali, esistono delle leggi, esistono delle regole di fatto. Le leggi formali oggi per esempio impediscono a persone che sono in Italia, che eh, non hanno altra possibilità che quella di stare in Italia e di essere cittadini a pieno titolo. Non parlo ovviamente di cittadinanza, ma di quei diritti minimi, per esempio oggi quelli sanitari, che dovrebbero essere garantiti anche nel nostro interesse, al di là della questione più puramente umanitaria. E, eh, poi ci sono delle regole di fatto, no? che sono delle regole che riguardano le situazioni concrete, eh, reali. E la situazione di fatto è che appunto eh, i lavoratori, specialmente quelli migranti, perché sono quelli più ricattabili, vengono visti come appunto del, come manodopera a basso costo. E quindi queste situazioni non nascono né per caso né per colpa dei braccianti stessi. Nascono perché abbiamo un sistema economico e questa poi è stata la scoperta tra virgolette, più eh, importante secondo, per me personalmente che ho messo nel libro quello che vediamo quindi il ghetto non è il problema cioè il ghetto ci segnala qual è il problema è la spia no, del problema e quando noi arriviamo in un ghetto do dobbiamo fare lo sforzo o quando vediamo semplicemente una fotografia dobbiamo fare lo sforzo di capire che è un elemento che si collega a tanti altri Faccio una uh, domanda più semplice, una cosa che mi sono sempre chiesto, ma il pomodoro o l'arancia che viene raccolta da un lavoratore del ghetto è lo stesso che troviamo nel supermercato, segue un percorso parallelo? Perché ascoltando dei discorsi su questo tema sembra che ci sia un percorso che riguarda i ghetti, i caporali, le agromafie, completamente separato dalla normalità del supermercato dove andiamo tutti noi. Purtroppo a questa domanda è qua rispondo all'ultima all osservazione, è stata questa veramente la cosa più difficile, cioè riuscire ad avere trasparenza, perché è vero che sono andato in zone di mafia, è vero che sono situazioni di forte degrado e di, di, di difficile agibilità per chi fa domande, ma il vero nodo è l'assoluta mancanza di trasparenza a livello di aziende, dalle piccole aziende locali agli intermediari, un po' più strutturati fino ad arrivare alle grandi multinazionali, che rispondono pochissimo a queste domande, cioè sulla domanda sulla trasparenza della filiera, che non le considerano domande legittime, rispondono a fatica quasi con fastidio quando lo fanno e quando lo fanno quelli in quei pochi casi rispondono con, fra, con, dei, con dei moduli, del, degli schemi molto standardizzati, ci cioè sono quelli della responsabilità sociale in cui si dice che loro come aziende, come supermercati, come grandi multinazionali dell'agroindustria prendono dei provvedimenti per eh, assicurarsi che ci sia un'etica nella loro filiera però fino al primo livello di fornitura e con strumenti che sono a mio parere ormai superati come delle certificazioni che loro stessi assegnano o che assegnano degli enti sotto mh, pagamento dopo un pagamento, quindi enti privati, oppure tramite delle ispezioni che sono un altro strumento che viene molto adoperato. Se noi consideriamo che abbiamo filiere che hanno anche 6-7 passaggi, è chiaro che per quanto i controlli possono essere eh, serrati e eh, approfonditi al primo livello, poi ne abbiamo altri 6 in cui non abbiamo idea di quello che succede. Eh sì, questo è, questa è molto, molto interessante quello che dice, perché leggendo il libro, in effetti, quello che c'è poi è anche la... Nella semplicità del, del problema, no? che in realtà il problema è l'assenza radicale, radicale di diritti, lei dice giustamente che quello che noi vediamo è il sintomo, non è la causa. No? Se posso riformulare, no? dice di vediamo un ghetto che è semplicemente il sintomo di un qualcosa che è un processo più complesso. Ma quello che a me mi ha veramente colpito, e che di filiera insomma qualcosa ne so, è l'estrema complessità e frammentazione, no? per cui a un certo punto il produttore che tratta con l'intermediario, a cui la, la, a sua volta tratterà col supermercato, che tra volta tratterà con… Cioè, quindi diventa un processo all'interno del quale c'è però un costo fisso che è quello dei lavoratori, che è sempre in basso. Cioè quello che sembra è che magari il produttore riesce a trattare in maniera ottima con, con eh, magari eh, la, la, la grande distribuzione, diciamo, no? riesce a ricavare, cosa difficilissima, magari aumenta il, il proprio potere contrattuale, ma questo poi non ricade, ecco perché lei giustamente dice, che qui questi sono semplicemente considerati bre, braccia, in realtà eh, nemmeno... Cioè, Merce proprio, cioè insomma, ecco, braccia, ecco, e quello che fa veramente impressione è il fatto che in questa filiera molto articolata. Allora, da una parte mi sembra che la grande distribuzione dica sì, vabbè, io ho il codice ADC, ma poi tutta una serie di subappalti non riesco a controllare, insomma, si difende così, no? lei lo dice molto chiaramente dice va bene, ok, ci stanno una serie di codici edici tutto quanto ma non riesco a controllare ma il fatto che poi quello che è realmente straordinariamente immobile e che sembra fare comodo a tutti è che questa, questi, questi braccianti eh, che molto spesso ci stanno poi in situazioni eh, diverse etnie vedremo in questo viaggio italiano io non voglio fare spoiler sul libro però almeno un paio di cose le dobbiamo, le dobbiamo dire mm, e, e vedremo eh? e questi braccianti sono sono ricattabili, come ha detto lei, perché stanno sempre alla ricerca di un, di un permesso di soggiorno che gli permette, e poi e, e chiaramente coloro cui danno lavoro gli dicono sì, vabbè, ti diamo alloggio, ti diamo questo, però tu in cambio, no? E, e sono quindi ricattabili, tu in cambio, sono ricattabili. Alloggio già una già alloggio Sì, alloggio piace fuori come una cosa veramente, alloggio è una parola grossa, me ne rendo conto. Sì. E quindi quello che a me mi ha, sor ha sorpreso relativamente, però è veramente un qualcosa di molto radicale come, come, come impatto. No? Dice, ma è possibile che questi stanno con delle, stanno veramente, eh, cioè qualsiasi tipo di trattativa non, non ne traggono un minimo di beneficio. È veramente, cioè, è un esercito di riserva, perché è un esercito di riserva è sempre disponibile, mi sembra proprio che sia questo. Sì, poi vorrei anche ritenziare che ci sono tantissime differenze certo. solo tra etnie ma anche tra persone. Perché certo. Nel corso degli anni sono tornato più volte in questi luoghi che poi appunto per chi non li conosce non c'è solo Rosarno ma esistono molti certo. insediamenti nel Foggiano, ne esistono molti in Sicilia, nel Trapanese, nella zona di Siracusa situazioni un po' diverse però anche molto gravi nel Ragusano, esiste una, grande, una situazione di forte sfruttamento nelle campagne di Latina e sì. poi sì, nel nord Italia la situazione di Leopardo un po' ovunque dall'Emilia alla Lombardia fino a situazioni molto gravi in Piemonte, Questo sì. per dare una mappa generale di un fenomeno generalizzato che non è riducibile di solo al pomodoro o in Puglia per come magari si può pensare, una situazione di sfruttamento generalizzato e la domanda sulla, sul peso della, delle trattative no, tra le parti in filiere così lunghe è sicuramente giusta. Perché se noi assumiamo che la parte finale della filiera è formata dal supermercato, per semplicità, certo. non dobbiamo immaginare che il piccolo contadino, il piccolo produttore tratti direttamente col supermercato. In, me, in mezzo ci sono diverse figure di ogni tipo, eh, alcune magari pensate per dare più potere contrattuale ai produttori, per esempio da tantissimi anni ci sono le organizzazioni dei produttori cosiddette OP, sì. che sono strutture nate, pensate proprio per rafforzare i contadini e infatti la maggior parte dei fondi europei vengono o, assegnati alle organizzazioni dei produttori proprio per favorirne la nascita. Il problema è che in Italia, come spesso accade, la maggior parte di queste organizzazioni nascono proprio appunto col fine di accapararsi fondi e non con l'origine di rafforzare eh, le piccole realtà e sono spesso, soprattutto nel sud Italia, mascherate, cioè sono una forma mascherata di imprese che eh, hanno la loro normale vita di grandi imprese, quindi non sono organizzazioni di produttori ma sono una seco, un secondo modo che usa il grande produttore per presentarsi sul mercato e incamerare fondi, ed è qui che spesso ho trovato situazioni in cui le organizzazioni mafiose, visto che si parla di milioni di Euro che vengono erogati, sono fortemente presenti. Questa è una grande esponzzatura della filiera perché ovviamente andare a trattare con soggetti che magari sono armati e vivono nella violenza non è esattamente facile. Cioè, Dall'altra è... parte abbiamo delle forme sempre più concentrate di, di super, delle, della grande distribuzione, quindi soprattutto a livello di logistica, perché noi vediamo tanti marchi e immaginiamo che ci sia concorrenza, ma quello che conta oggi è la distribuzione logistica delle merci. Quindi il problema oggi è far arrivare dal campo al bancone con una struttura concentrata, eh, le piattaforme logistiche sono poche in Italia, quindi le merci viaggiano tantissime. Io ho letto di recente una ricerca che dice che circa il 90-95% della filiera agricola, del valore della filiera agricola va a tutto ciò che riguarda il movimento, l'impacchettamento, la vendita, il marketing delle merci. Cioè noi immaginiamo che eh, stiamo parlando di un prodotto, di un pomodoro che acquistiamo. Eh, il grosso del suo valore non è la coltivazione, la, la raccolta o la uh, commercializzazione a, magari al mercato di fronte, ma è tutto quel meccanismo che ti permette magari di, di impacchettarli, di spostarli nella piattaforma logistica e poi al punto vendita, quindi tutto che ne so, il camion che lo trasporta, il marketing dello, che ti dice che ti fa bene alla salute e così via. Certo. Quindi è tutto un intorno di cui alla fine potremmo teoricamente fare a meno ma che non c'entra nulla con la produzione. Detto certo. questo è pure vero che non è automatico uh, pensare che più soldi ai produttori significa più soldi ai braccianti. Certo. Perché se non, non ci sono forme di controllo, se il produttore è una brava persona guadagnando 100 anziché 10 magari darà... 10 che braccianti, se non è una brava persona in assenza di controlli tipicamente intascherà i soldi e il bracciante rimarrà come prima, la cosa non la dico diciamo, per caso, ma perché più volte ho visto forti oscillazioni dei prezzi dei prodotti. In questo momento per esempio di grandi acquisti si sa che i pomodori da serra, che ancora ovviamente quelli da campo non sono stati raccolti hanno avuto un buon incremento di prezzo, almeno così dicono le, le statistiche. Però non mi risulta che i braccianti che lavorano nelle serre siano diventati più ricchi di prima, anzi vivono nelle stesse situazioni di forte isolamento che eh, vivevano prima. No? Tipicamente, soprattutto, noi abbiamo questa abitudine della produzione italiana, degli imprenditori, di lamentarsi sistematicamente quando dicevano pochi centesimi, ma di stare zitti quando invece le cose vanno bene e di tascare in silenzio. Eh, questo, de, questo delle serre è stato veramente. Cioè, questo delle serre eh, dobbiamo parlarne un po', perché eh, eh, personalmente sono anni che io mangio esclusivamente cose legate al ciclo, al ciclo stagionale, no? eh, alimenti, questo per cultura personale. Eh, perché sono arrivato pure io attraverso una serie di cioè ricerchie, però la cosa impressionante è che il fenomeno delle serre e la possibilità di avere queste magnifiche melanzane fuori stagione, un... o zucchine tutto l'anno, ha è... è... un prezzo altissimo. Lei racconta in delle pagine straordinariamente intense, forse quelle che mi hanno più colpito, di... in tutto... cioè, non è che non abbia colpito pure tutta la situazione di Rosano, ma veramente nel Ragusano c'è una situazione veramente drammatiche ecco io vorrei cioè lì quando si arriva in queste serre dove c'è prostituzione dove c'è lo sfruttamento portato all'ennesima potenza e dove c'è la violenza incredibile no? Pure in un contesto in cui c'era un forte insediamento pure popolare, insomma, c'era una cultura, quello che mi ha colpito è che poi è, è, è come se ci fosse stata una sorta di mutazione antropologica lì. A un certo punto eh, c'è stata una mutazione, sì, si è, arriva, è arrivato il grande benessere e, si è, e la memoria è praticamente stata spazzata via. Ce lo può raccontare questa cosa eh, che a me mi ha molto colpito Vittoria, se non sbaglio, eh, a Vittoria che cosa è successo? Perché questo è un esempio secondo me paradigmatico di come si può trasformare una situazione. Da, da feconda a una situazione poi invece drammatica. Sì, infatti è una domanda molto giusta e interessante perché in generale questi fenomeni hanno sempre più dimensioni, non si possono ridurre semplicemente a un livello. Infatti certo. per esempio per spiegare, Vittoria è al centro di un'enorme zona detta fascia trasformata perché è stata completamente ricoperta da serre, cioè da teli di plastica che permettono di produrre ortaggi in qualunque stagione. Tant'è che se noi mangiamo come italiani fuori stagione eh, degli ortaggi, la dobbiamo, dobbiamo soprattutto a questa zona che permette appunto di eh, trovare pomodori a gennaio o manzane a febbraio. E ah, ragusano, sì, il ragusano. ragusano, parliamo della parte inferiore della Sicilia. Sì. Non è una cosa unica perché, per esempio, ci sono zone della Spagna ancora più estese, come sì. costruzione in terra, che riforniscono in gran parte il mercato, spagnolo, il mercato francese. Non faccio questo esempio a caso perché una delle grandi paure di queste zone, che di fatto sono zone agroindustriali perché lavorano tutto l'anno, paradossalmente lavorano tutto l'anno ma non fanno contratti tutto l'anno sì. eh, però hanno come eh, timore quello della concorrenza di altre zone addirittura per esempio l'Olanda che tramite combinazione artificiale e coltura idroponica cioè con acqua che gira con soluzioni chimiche riesce a riprodurre delle situazioni naturali che una volta erano invece legate soprattutto a dei climi come la Spagna come la Sicilia quindi è una situazione sempre più uh, di tensione, cioè quella situazione di anni fa, in cui, di decenni fa, in cui si riusciva a, eh, ad arricchirsi proprio dal, per il fatto che tu avevi un bene, avevi dei prodotti che nessun altro aveva, quindi potevi venderle a un prezzo più alto… E lentamente ha cambiato le nostre abitudini alimentari, per cui io immagino che oggi dei ragazzini non si chiedano, non abbiano idea della stagionalità, no? perché sono certo. abituati a questo tipo di, di situazione. Eh, ma non sono i ragazzini, eh? No, no, no certo, devo dire che anch'io ho imparato non da molto, non dico il concetto di stagionalità, ma a distinguere... Eh, anche perché arrivano comunque, non è che arrivano solo cioè, al mercato, no? anche al mercato rionale puoi trovare prodotti un po' di stagione, quindi un po' l'idea che sia del suo sommato naturale. Detto questo poi sono, ripeto, piani di situazioni diverse, perché ovviamente produrre in serra non significa necessariamente produrre in maniera criminale o produrre con lo sfruttamento, ci cioè, sono sì. persone che lavorano in serra, che lavorano in maniera dignitosa. Forse è sbagliato il concetto, però sono piani diversi che non bisogna confondere perché sono situazioni eh, assolutamente diverse. Lì c'era Vittoria, era una piccola, il piccolo centro di una specie di Emilia Romagna siciliana perché i contadini, ah, che erano poverissimi, a un certo punto videro, c'è una specie di leggenda popolare che racconta che videro, qualcuno viaggiò in Olanda, videro queste serre e disse noi riusciremo, proviamo a coltivare, a fare la stessa cosa, a no? far crescere un pomodoro a gennaio proviamo a fare tre raccolti l'anno, ovviamente li presero per pazzi perché sembravano quei sogni dell'abbondanza in un'altra che era sabbiosa, desertica, parliamo insomma, di territori vicino al mare eh, che somigliano spesso alle coste del, del nord Africa per capirci e in realtà le prime serre erano, non erano assolutamente tecnologiche come quelle di adesso ma erano banalmente delle palle di fichi d'india buttate con delle canne di inzecchite insomma che semplicemente coprivano le piattine però piano piano l'esperimento riuscì quindi si misero a, si misero eh, si costruirono delle capanne di plastica sempre eh, leggermente più sofisticate e realmente ci fu il secondo raccolto dell'anno, poi il terzo e così via. Ed è divertente perché mentre le università siciliane dicevano che quei terreni non erano buoni a niente, dei contadini analfabeti invece insistevano in maniera molto testarda fino, a a fino ad avere ragione, no, paradossalmente. Poi cosa è successo? È successo che forse... Eh, Diciamo, un sistema che, dava anche, che aveva anche dei valori è crollato. È successo che, questo me lo dice un produttore, alla crescita economica non è probabilmente seguita una crescita culturale, eh, forse il fenomeno non è stato governato, e qua eh, arriviamo poi a quello che secondo me è il problema principale. Sta di fatto che quella delle serre è diventata una specie di territorio autonomo. E oggi vediamo le conseguenze di questa autonomia no? Del, dell'imprenditore rispetto a delle regole di base. La conseguenza più grande è che appunto la maggior parte dei lavoratori che si trovano lì lo fanno in condizioni di grave isolamento, perché una terra può anche non avere un centro abitato per chilometri e chilometri, oppure neanche un'altra terra, quindi vive lì in una situazione, in una casa diroccata. E da anni, veramente eh, da tanti anni, da quando soprattutto... Sono arrivate molte donne rumene nella zona si sa che ci sono delle situazioni che non sono esattamente di prostituzione ma sono quando va bene di molesta sessuale quando va male di influenza anche certo. qua a più livelli non solo da parte di imprenditori italiani ma magari anche da parte di connazionali certo. e qui magari ci possono essere anche dei casi di persone indotte alla prostituzione certo la realtà che comunque è fuori da ogni controllo da ogni eh, regola di vivere civile pur essendo stata denunciata da tanto tempo e, e perché continua a esserci questa situazione? La mia idea è, si riallaccia un po' pur senza ovviamente voler giustificare nessuno, si riallaccia a quel meccanismo della, di questa concorrenza globale spietata che ho ritrovato in Censonte, che ho ritrovato in ogni angolo d'Italia in cui ormai c'è un po' l'idea che appunto tu hai eh, comunque un ruolo importante è quello di essere competitivo. A quel punto la politica, gli organismi di controllo, chiunque dovrebbe esercitare un minimo di verifica, eh, si ferma, dice vabbè, ma qui eh, è meglio non mettere le mani, succederanno cose orribili, vabbè, però dobbiamo essere competitivi. Ora, nessuno l'ha mai detto così, però il concetto alla fine è questo, dopo anni e anni di denunce giornalistiche, di denunce, anche da parte di persone che magari si sono esposte nel denunciare situazioni e poi non hanno avuto nessun esito perché ovviamente la tua parola è contro quella di un altro, no? Tu una donna straniera che denuncia un italiano ma chissà cosa hai fatto, immaginate la situazione di anche peso morale e di giudizio che viene dato sulle persone che provano a fare denunce. E a me colpisce anche il fatto che le autorità, per esempio rumene, intervengano a mio parere poco su, questi, su queste situazioni, perché dovrebbero sicuramente tutelare i propri cittadini. no? Oggi, sì, che, e, oggi che vengono meno lavoratori rumeni, il governo italiano, così come molti governi europei, stanno chiedendo dei corridoi, ma a quel punto bisognerebbe chiedere tutele, chiedere diritti, chiedere salari adeguati, chiedere garanzie, non... Trattare le persone come braccia che oggi ci servono e domani le gettiamo via senza pensarci. Quindi sono situazioni che alla fine ricollego a un meccanismo economico che è andato a espandersi oltre ogni limite e all'idea che comunque eh, l'economia, l'impresa, anche se fa cose orribili, tra l'altro non legate assolutamente alla produzione o alla competitività, perché... Eh, aggredire una donna in una serra al buio non c'entra nulla col mercato, con l'economia e con, con, con l'agricoltura e, e con niente, è solo barbarie, però quei, quei soggetti comunque vengono, non vengono paradossalmente tutelati anziché isolati come dovrebbero essere. E paradossalmente vanno anche a macchiare quelle che sono tantissime persone che lavorano, che faticano, che hanno costruito delle attività di un certo livello, che comunque hanno strappato un territorio che aveva come unico sbocco l'immigrazione e che invece si ritrovano a essere magari confusi con persone di questo tipo. È una situazione molto drammatica, infatti lei la, la, la descrive, lei dice una cosa anche molto saggia, quando, quando faccio un passo indietro, lei dice a Rosarno in effetti la comunità di Losarno e penso anche diverse comunità che si trovano limitrofe rispetto a queste cose, perché lei porta ad esempio della Caritas, di alcuni organismi sani che lottano no, sul territorio per... per e, cioè, il, eh, bisogna fare molto attenzione, lei lo dice, di non fare tutto un erbo un fascio, no? perché poi questo qua non permette nemmeno a chi sta all'interno, cioè all'interno è come se poi ci si mette in difesa e si difende tutto quello che succede no? lei giustamente dice io ho potuto poi a Rosarno comprendere e poi probabilmente questa lezione di Rosarno, di Rosarno lei se l'è le portata in giro per l'Italia, immagino no? perché lei ha potuto comprendere che a Rosarno fare di tutto un erbo un fascio non permetteva poi effettivamente di distinguere Qual era la parte sana, diciamo così, della popolazione, che poi è una buona maggioranza da quello che lei racconta, da una serie di situazioni di proterbia mafiosa, anche vera e propria, insomma, a parte alcune, alcune situazioni incredibili di questo, di questo colpire con i bastoni per gioco non solo con i bastoni, queste, queste persone di colore, ma a parte questo, la cosa che pure mi ha colpito: il fatto che comunque. Veramente il meccanismo economico lasciato allo Stato brado eh, spiana praticamente qualsiasi criterio e principio etico fondamentale, ma proprio parliamo di diritti elementari, nel senso che un mercato totalmente deregolato eh, produce poi eh, veramente dei mostri, perché lei giustamente dice, no, no, è chiaro che la, la donna eh, che viene abusata, è un riflesso, secondo me, però, di un'assenza totale di controllo e un'assenza totale di, di qualsiasi norma e di qualsiasi presenza, pure dello Stato, no? come si dice genericamente, comunque delle istituzioni, no? anche delle istituzioni locali che magari. Insomma, è un passaggio quello di Ragusa molto particolare. Ma un'altra cosa, facendo un salto, no? mi ha colpito pure perché noi parliamo, abbiamo parlato di pomodori, arance, ma c'è anche tutto il tema del vino. Che lei tratta è una cosa che mi ha colpito è una cosa su cui potrei parlare con lei un attimo in maniera abbastanza insomma, diciamo così, eh, cioè anche dove c'è ricchezza effettivamente c'è difficoltà poi a vivere all'interno di una, una legislazione accurata che permetta poi non semplicemente l'accumulo di capitali indefiniti. Cioè, mi ha colpito questo, la forza pure lì di rompente del no abbiamo braccia braccia lavoratori, pure lì c'è tutto un comparto molto particolare. Lei veramente fa un lavoro dove fa i complimenti perché lì non era facile, secondo me, vedere in controluce, perché uno va in questa organizzazione alcunese, no? che poi paradossalmente lei segnala che lì è nata negli anni 60 Slow Food, che ancora oggi Slow, slow Wine, wine cioè, fa, fa un Slo Food poi, in realtà, lì fa pure un lavoro di denuncia, no? di, di, di... però insomma ecco questo per dire pure la torsione. Stiamo nel Cunese, e, e, la patria dei rebelli, la patria dei grandi, e, e poi praticamente ci troviamo praticamente in una... Ecco, lì co come com è stato l'impatto per lei, pure nel Cunese? Perché insomma uno va, va giù, trova questi filari, questa organizzazione, passiamo da Rosarno, passiamo a. No? Sì, giustamente, come diceva lei prima, la cosa più sbagliata da fare è dare giudizi affrettati e certo. giudizi generali, un giudizio che si fa sempre molto affrettato è quello di dire che eh, alcuni dicono che questa questione riguarda i migranti, quindi è colpa loro che sono venuti qua, potevano stare magari a casa loro, sarebbero stati meglio, dicono alcuni, certo. oppure alcuni dicono che riguarda il Sud per una sua arretratezza. Certo. Quindi sono quelle situazioni che poi fanno chiudere le persone, no? perché essere accusati ingiustamente ti porta non certo a stare dalla parte di chi ti accusa, ma magari stare dalla parte di gente non particolarmente nobile nei suoi comportamenti. Quindi sono dei meccanismi che ho imparato a conoscere e soprattutto poi appunto andando al nord, seguendo poi il lavoro di molti braccianti che appunto da Rosarno si spostano a Saluzzo, come tra l'altro vorrebbero fare proprio in questi giorni, ma appunto per, delle, per le norme contro il virus non riescono a fare, stanno rischiando sì. il fatto di morire realmente di fame perché ormai siamo a questo, visto che la saggia del L'impatto del Covid è anche questo. no? È abbastanza finita, quindi andare a Saluzzo sarebbe quantomeno uh, uno sbocco, visto che anche che a Saluzzo uh, i produttori in... sono disperati perché non riescono a, a trovare persone per la raccolta, gliene servono certo. 8000 insomma, non poche. E qua stiamo sempre al discorso di come il mercato che si pretende, eh, si dice no, che si autoregola che si regola da sé invece non si regola assolutamente da sé perché mi ricollego qua a un altro punto importantissimo proprio per evitare no, il solito discorso su migrazione se, che sta da, solo da una parte che un, con un tema a sé stante. Oggi i campi rischiano di rimanere vuoti, per, non perché gli italiani sono pigri, ma perché lo sfruttamento e i bassi compensi e le condizioni drammatiche delle campagne italiane sono inaccettabili. Quindi solo una persona ricattabile, solo una persona che viene da condizioni di grave povertà, che ha bisogno disperato di soldi, può... Uh, accettare quelle condizioni, non è un caso che oggi si parla dei cassi integrati no? Con, di chi ha il reddito di cittadinanza, quindi si torna a usare il ricatto come strumento per uh, reclutare mano d'opera, quindi si fa un po' come fanno i caporali, che per me non è il massimo diciamo, del comportamento, però è quella logica lì, quindi trovare la logica del caporalato nelle grandi aziende, negli organismi pubblici è una cosa che fa riflettere ed è veramente molto grave. Tornando alla domanda, uh, quello che ho visto nel nord mi ha portato a confermare un'idea che avevo, però volevo verificarla su, sui territori. La mia una, un luogo comune molto diffuso è che oggi lo sfruttamento è dovuto la, solamente alla necessità. Cioè molti dicono che noi è vero che sfruttiamo, però siamo costretti dai pagamenti bassi che, ci, che vengono fatti. A parte che non è una risposta adeguata, evidentemente se io ho un problema non posso rifarmi un... chi è più debole di me, ma devo organizzarmi per controbattere più forte, quindi già partiamo malissimo con questo tipo di, di analisi. O di risposta, però oh, in molti casi non è semplicemente così. Perché tanto sfruttamento che ho visto al nord non c'entra, o nel centro-nord, insomma, non c'entra nulla con queste dinamiche di mercato o di costrizione. Perché le aziende del Chianti sicuramente non hanno. Del Chianti si le parla pure insomma pure l'altro. Quindi parliamo tra l'altro le aziende coinvolte: sono aziende storiche che spostano, certo. Ho visto aziende dell'artigiano famose perché producono bottiglie da 100 euro e così via eppure è ormai una consuetudine affidare determinate operazioni non tutti i lavori agricoli perché poi la maggior parte dei lavoratori agricoli in Italia sono comunque italiani eh non so, certo. anche lì spesso in condizioni di sfruttamento. Certo. È molto comodo per grandi aziende, anziché impelagarsi nell'assunzione, nelle pratiche, in tutto quello che viene considerato un'utile un burocrazia, è molto più comodo rivolgersi a una cooperativa di Macedoni oppure un'azienda di Pakistani o di afghani, o di chi di, in diciamo, diciamo, di un qualunque, qualunque forma che ti dica, a cui dai chiavi in mano la vendemmia e te la eseguono. Qual è il problema? Che se magari tu vedi dei, dei, dei pro dei richiedenti asilo africani senza scarpe, forse due domande devi farle con un passato certo. pionario che ti ritrovi. Certo. E oggi, è proprio di oggi la notizia di una situazione simile nelle campagne di Forlì. C'è cioè, certo. una volta un'azienda chiama un, uh, un, afgano, certo. insomma, un caporale che procura persone reclutandone nei centri di accoglienza di accoglienza, dove, secondo i luoghi comuni più diffusi, i migranti mangiano e dormono, ma in realtà stanno lì senza capirne il motivo, magari per anni in attesa di un documento, e invece hanno proprio bisogno di lavorare, di andare proprio a casa, quindi non potendo lavorare in regola perché non hanno una situazione giuridica definita, diventano facilmente reclutabili da questi caporali a loro volta soldati dai grandi aziende del centro-nord, in tutta Italia, però ancora più grave che avvenga in zone appunto ricche. Certo. Quindi questo è un fenomeno diffusissimo. Cioè queste forme di caporalato organizzato da aziende ricche che vogliono accumulare i profitti è un fenomeno diffusissimo in tutto il nord Italia e non riguarda assolutamente solo l'agricoltura, anzi forse è arrivato in agricoltura doveva essere passato per settori eh, di altro tipo come logistica, come eh, tutta una serie di edilizia, insomma, come settori sì. di un altro tipo. No, e eh, questo è impressionante perché lei così eh, in questo, è molto importante questa doppia doppio viaggio nel cuneese e anche nel Chianti, no? Ma colpito pure il Chianti, perché insomma stiamo all'interno di, di, di una filiera pure insomma famosa in tutto il mondo, cioè non stiamo a parlare di. No? ma ha colpito moltissimo pure lì la, la pervicacia cioè lì lei racconta proprio questo episodio di questa responsabile di questo centro d'accoglienza che vedeva le persone che non venivano più a pranzo e a un certo punto si è chiesto a ma questi come mai rientrano la sera distrutti e poi lì eh, si vede che poi, ecco, lì non c'è, addirittura Sting viene, viene coinvolto, perché cioè, senza saperlo, non sapeva niente, ma gli hanno detto guarda che qui stanno bene. Però è molto molto importante questo passaggio, perché è un fenomeno diffuso, però la cosa che voglio dire, poi qui ce ne stanno tanti gli esempi tutto quanto, però vorrei anche pure sottolineare una qualità del libro molto importante che tradizionalmente non è, questo non è semplicemente un libro di denuncia perché c'è una parte molto importante che, che è la parte dove ricostruiamo, e secondo me è una parte importante anche perché è aggiornata no? perché molto spesso questo è un processo in divenire che si intreccia con la globalizzazione e con nuovi fenomeni, lei giustamente dice qui abbiamo pure un problema che abbiamo due colossi come la Cina e gli Stati Uniti che concorrono noi siamo il terzo produttore mondiale di libri quindi, insomma, è pure una sfida globale, molto complessa, insomma, pure per questo, però lei a un certo punto, dopo aver fatto una disamina e aver raccontato pure in Puglia la situazione, alcune situazioni anche fortunatamente di, eh, eh, di ribellione sana no? da parte di, di orga, auto-organizzazione dei migranti, insomma alcuni passaggi pure drammatici, eh? e a un certo punto arriviamo a un punto del libro dopo aver fatto questo quadro piuttosto articolato in cui lei dice vabbè adesso facciamo qualcosa si può fare qualcosa ecco questo eh, mi sembra una parte molto importante che vorrei segnalare pure a quelli che ci seguono perché il libro offre pure delle soluzioni che non sono semplicissime ma sono soluzioni che necessitano pure di una certa intenzionalità e volontà però la prima domanda che le voglio fare è questa allora, prima di entrare in quelle che sono magari, secondo lei, delle proposte possibili, no? dai gas a, a una serie di cose, e le racconto un episodio per, per, per, perché una cosa che mi ha colpito, è eh, una coppia d'amici a un certo punto molto, molto molto sensibili, nel senso gente che comunque frequenta la libreria, insomma così, e una, una volta sono entrato in libreria con, con, con, con una, una cosa piena di, del supermercato, no? E ho detto ma scusate ma eh, dice con tutto che non è che voglio criminalizzare chi va al supermercato però dico e ho notato e, e, e la risposta di Marola dice ma noi non ci abbiamo tempo ecco questa è una cosa che a me mi ha molto colpito perché poi l'ho ritrovata a quello che dice lei uno degli elementi, no? stiamo in un meccanismo talmente, cioè si lavora talmente tanto che poi un elemento così fondamentale, insomma quello che noi compriamo poi lo mangiamo cioè c'è cioè, come una sorta di assenza di consapevolezza rispetto a questo passaggio, no? sembra un elemento, il nutrimento sembra un elemento assolutamente ordinario quando poi magari invece all'interno non c'è soltanto un pomodoro come dice lei giustamente che è figlio di uno sfruttamento, una un'arancia che poi non sappiamo nemmeno più se sono aranci italiani, ma poi c'è questa assenza di… di ehm, c'è cioè una maggioranza della popolazione che vive con affanno pure il fare la spesa, no? Questo è un punto molto importante perché poi è un meccanismo generale, ma detto questo che penso che siamo d'accordo, ecco, per lei le risposte, le risposte possibili quali sono, oltre a una legislazione ovviamente appropriata, se ci dà qualche... Ecco, che cosa, alla fine del libro, no? Che cosa possiamo portarci via di risposte possibili a questa situazione così ma intanto ha colto un elemento fondamentale perché spesso quando si parla di consumi alternativi viene fuori sempre l'elemento del costo, del prezzo no? si dice però un'alternativa è costosa molti non se la possono permettere questo certo. è, è vero in buona parte però non sempre perché comprare magari da un contadino che non ha tutti i costi di intermediazione di trasporto che magari è vicino non è detto che costi di più rispetto a un prodotto magari che ha il sovrapprezzo di 27 passati, no? quindi certo. non, è, non è automatico. Quello che è veramente grave è il tema tempo, quello è assolutamente vero, l'ho riscontrato tantissimo, perché appunto noi viviamo una società, e qua uh, un altro elemento importantissimo che è emerso sempre di più è stata il contrasto tra consumatori e lavoratori perché tra nord e sud italiani e migranti, più o meno c è, c è, sono, siamo sono abituati a questo tipo di contrapposizione sì. però alla contrapposizione consumatori e lavoratori ci pensiamo di meno anche perché è una contrapposizione strana perché riguarda noi stessi no? sono io sì. stesso in gran parte quindi come consumatore alla fine se mi consegnano a casa un prodotto a basso costo magari come si, si sta organizzando a livello globale no? per superare anche il livello del supermercato e consegnare direttamente a domicilio, ma non oggi in questa fase, proprio in generale. Oppure se riesco a trovare un prodotto a pochi centesimi commestibile, alla fine, soprattutto se riesco a farlo la domenica o magari la sera quando esco dal lavoro, allora è ancora meglio, insomma. Però ovviamente come lavoratore, se mi dicono di lavorare io di domenica, io dico no, come? Boh, anche la domenica, anche la notte, certo. non va bene. E questa contraddizione è importantissima, ci fa capire che come eh, qua uh, nella parte ovviamente io do anche delle, dei suggerimenti, delle alternative, certo. tutta una serie di cose, però c'è un nodo politico importantissimo che non se ne esce immaginandoci solo come consumatori. Certo. L'idea che noi cambieremo il mondo facendo la spesa in modo alternativo è un'idea che non ha funzionato, questo bisogna dirlo, sì. perché un'idea sì. che nasce nel 90 più o meno, sì che eh, si è molto diffuso e ha dato vita a delle, a delle realtà importantissime, quindi io non faccio dei discorsi eh, facciamo questo anziché quell'altro, certo. no. cerco sempre di assegnare, a, a, di, a, di capire perché delle mie cose non, non riescono a funzionare, se oggi, cioè i primi casi di caporalato in Italia, li abbiamo con Gedi Maslow, quindi parliamo di una trentina di anni fa, quindi se siamo ancora qui a parlarne evidentemente non basta cercare un'alternativa a livello individuale, ci sono dei fenomeni strutturali, quello del tempo è indubbiamente un fenomeno strutturale e riguarda il fatto che oggi sempre di più non esiste un tempo ben diviso tra lavoro e vita privata per esempio, tra le tante cose. Io, per esempio, appunto, cercando alternative, ho dato molto spazio alla ricerca del, dei mercati rionali, interessantissimo questo aspetto, perché nei mercati rionali, nella nostra storia, anche nell'immaginario, nel cinema, il mercato è il contadino che o da solo o con un intermediario arriva dalla campagna alla città, con roba raccolta magari il giorno prima e a poco prezzo vende appunto, i suoi prodotti. E I mercati sono aperti di mattina no? in generale, certo. tolto il sabato mattina per un lavoratore medio è difficile riuscire a possibile. fare una scettativa, è possibile. Possibile. Però fanno parte di un mondo in cui c'era comunque uno spazio molto limitato, magari c'era anche un pomeriggio libero, magari un impiegato pubblico, statale, riusciva ad avere un pomeriggio, più pomeriggi liberi e così via. La domenica era un giorno in cui non si lavorava per nessuno e così via. Oggi immaginiamo un lavoratore a chiamata, immaginiamo qualcuno che sta con un interinale, immaginiamo un rider che se non scatta subito quando gli arriva la... Uh, il segnale di una consegna da fare perde praticamente di fatto perde il lavoro e immaginiamo una situazione in cui oggi è veramente difficile arri arrivare alla fine giornata e dire io ho finito adesso posso fare la spesa immaginiamo Quindi, e, e oggi vediamo persone che vanno a lavorare senza sapere quando, lavorano magari in cooperative in cui ti arriva un SMS alle tre di notte e la mattina alle cinque devi andare al lavoro, certo. parliamo di situazioni di part-time involontari, cioè di situazioni di persone che magari finiscono teoricamente alle tre, però non si sa se devi rimanere, per esempio. Certo. Quindi sono in situazioni dove il tempo diventa un fattore determinante e il supermarket, il centro commerciale aperto 24 ore di domenica risponde a questa esigenza. Quindi a questo punto torniamo al discorso politico. Se una politica va in una certa direzione non può andare in un'altra. Se noi sommiamo i nostri sforzi, i nostri comportamenti individuali per cercare un'alternativa ma ignoriamo il contesto abbiamo una sola conseguenza, la frustrazione. Cioè Noi facciamo degli sforzi contro un oceano che va in un'altra direzione, un mare, un fiume, certo. che va in un'altra direzione, continuiamo a andare contro corrente, però di fatto siamo estremamente frustrati di questa, perché la corrente ci porta dall'altra parte. Quindi volendo adesso riassumere brevemente, io non ho, ovviamente ho citato l'esperienza dei gas come un'esperienza certo. positiva, i gruppi di acquisto no? di cittadini che sì. si organizzano sì. e trovano sì. Dei sì. Sì. Però... La mano! <ride> però secondo me sarebbe necessario un passo in più, cioè dei certo. gas organizzati insieme che fanno delle richieste politiche, una potrebbe essere quella di dare nuova vita ai mercati, una richiesta non da gas ma molto invece legata a questo, è quella di un orario di lavoro ben definito, no? di diritto certo. del lavoratore che può recuperare tempo alla sua vita e al suo. tra l'altro oggi con tanti elementi di automazione, anziché pensare alla disoccupazione come ci viene naturale dovremmo pensare al tempo libero, l'automazione ci porta, ci può portare ad avere più tempo libero, invece dobbiamo sperare che il supermercato sia aperto alle 11 di sera per fare la spesa, insomma anche questo è un paradosso. Però è importante capire come i vari fenomeni sono legati, quindi certo. non è soltanto l'idea di trovare una zucchina più buona perché al supermercato c'è veleno, è un aspetto importante, ma a questo si abbina quello del lavoro dignitoso, si abbina quello della nostra qualità della vita, si abbina quello del tempo liberato e dei nostri diritti sul lavoro che sono legati ai diritti eh, ovviamente degli altri, no? per esempio io l'immagine che avevo dei, dei, dei ghetti e che vanno al discount i braccianti per ovvi motivi, no? prendono quello che capita e trovano a cucinarlo eh, insieme, insomma, sono queste le situazioni che si vivono nella realtà. Infatti lei la parte finale dà un'idea pure di un movimento che deve essere pure un movimento che ripensa globalmente la società, no? eh, anche perché lei dice giustamente c'è un'interconnessione, non basta il gas e il produrre localmente, vivere localmente, ho un'idea… Un'idea romantica della decrescita oppure un'idea cioè, non vincolata ovviamente ad azioni politiche congruenti, perché se no rimaniamo praticamente in una sorta di atomi autoreferenziali, ognuno fa la propria cosetta, ma in realtà non finisce, non, non c'è. Se effettivamente quello che, che nasce dalla parte dell'ultimo libro è molto concreta, come tutta la, tutta la parte, perché lei fa delle proposte concrete, non, non, non, non entra mai in discorsi, diciamo, uso un termine forte, metafisici, no? dove poi all'ultimo diventano queste grandi... Eh, partendo dalla realtà, partendo pure, facendo pure delle richieste precise allo Stato, lei dice giustamente che cioè, lo Stato deve essere presente in qualche misura, non tanto come Stato nazionale, inter... però deve essere presente con una legislazione appropriata, perché è pure una questione di scelte politiche, questo è molto, inter... molto interessante, no? Perché lei lo, lo, lo dice... Una cosa. Questo è proprio un nodo importante, perché a me ha colpito moltissimo Questo, a un certo punto, anche andando a studiare un po' le leggi degli ultimi sì. anni, con governi di diverso colore ma con risultati uguali per esempio mentre lentamente sono stati abbandonati i mercati rionali quindi non so non venivano fatti i bandi non venivano mai regolamentati sempre mandati verso l'abbandono tutto è stato favorito, invece sono stati favoriti i centri commerciali certo. con nuove concessioni, senza vincoli senza limiti, liberalizzando sempre di più quindi certo. alla fine è stata fatta una scelta liberista che ovviamente ha favorito i grandi gruppi e oggi provoca le concentrazioni e invece è stato lentamente dismesso tutto quel mondo che esisteva già, perché poi non è che dobbiamo inventarci grandi sai, i circuiti dai piccoli produttori alle organizzazioni di produttori al mercato generale al mercato regionale è una autostrada diciamo una strada che esiste già che poi ci sia l'autostrada accanto del supermercato va benissimo però noi abbiamo oggi un supermercato che hanno preso il 70% dell'alimentare ma da pochissimi anni fino a pochissimo tempo fa era 50 e 50 tra grandi supermercati negozi e mercati Ancora prima, cioè io per esempio ricordo che... Eh... L'idea no, del supermercato nel sud Italia è una cosa molto, molto recente, anni Ottanta, ma prima certo. non ci era, era tutt'altro il modo di sì, procurare anche, anche la qualità delle relazioni sociali. No? Immagino pure Cioè nel mercato si andava e oggi, per esempio, a me capita delle volte di andare in alcuni, mh, e, e, in alcuni punti. Ci sarebbe tutto il discorso della Goldivetti, no? che è un'altra filiera che è interessante, ma dovrebbe essere più controllata perché molto spesso eh. sappiamo effettivamente da dove vai. però magari con occhio tu inizi a conoscere qualcuno che poi effettivamente ti permette di saltare le, le, le, i tanti intermediari e magari c'è il terreno tutto quanto fai domande così è, pure lì è un'esperienza pure interessante pure di sensibilizzazione no che, che, che problemi ci sono non ci sono cioè è, è pure un'esperienza quella di stare nei mercati è pure un modo di vivere la, la, la società i problemi anche una relazione sociale ricca no che coltivo questo coltivo quest'altro io ho avuto tantissime informazioni per esempio dal mercato rionale che, che dal mercato di, della condiretti che frequentavo a Capannelle ogni tanto andavo a Capannelle, Capannelle dove ho incontrato pure dei contadini veri e propri la minoranza no? però che stavano lì facevano parte di questo però pure lì chiaramente poi... Come, come lei dice, bisognerebbe controllare meglio. La Directive. fa sicuramente un lavoro utile, però bisognerebbe controllare meglio, perché poi la filiera è composta, lei dice chiaramente, come viene costruito il prezzo, come viene costruito poi, poi quali sono le, le, le regole etiche che tengono in piedi il lavoro, cioè sembra sempre che manca qualche pezzo no, in questa filiera. No, ma infatti le relazioni e le discussioni con il produttore vanno benissimo. Però non possono sostituire quella che è un'etichetta trasparente o un'infortazione trasparente, certo. almeno, almeno la scomposizione del prezzo. Cioè, certo. possiamo... Ma questo anche per i supermercati, eh? Cioè io ho sì, sì, assolutamente... alcune regole, sono regole di base che devono valere per tutti, quindi io... non possiamo neanche dire creiamo la nostra area etica e ai supermercati poi di fare quello che vogliono, perché torniamo appunto iniziale. Ma, per esempio, io non condivido l'idea che ci debba essere, come appunto prevede una legge, una filiera di qualità dove tu volontariamente aderisci, quindi a livello statale, fai parte di un registro, hai dei vantaggi e come dire che tutto il resto può rimanere com'è, no? Cioè, regole no, che valgono per tutti, tu non puoi avere la filiera di chi non sfrutta e la filiera di chi sfrutta. Deve de, de, decidere se lo sfruttamento fa parte del tuo sistema. Se fa parte di questo sistema è inutile far lamentarsi del caporalato e piangere, perché cioè. si chiami i che bruciano. Dobbiamo so, capire che fanno parte, come di fatto è in questo momento, che fanno parte di questo sistema. Siccome immagino che ancora abbiamo un'umanità, a cui fa orrore quel tipo di situazione, allora dobbiamo dire che lo sfruttamento non fa parte della nostra vita e del nostro sistema sociale, quindi non va bene, non ci può essere l'albo dei buoni che fanno talco, che poi sono una minoranza esigua e quindi confermano quello che sto dicendo, ma deve essere una regola valida per tutti. Eh, questa delle etichette è un tema molto importante che lei sottolinea eh, parecchio nella parte finale, in maniera sobria, ma estremamente puntuale, cioè la composizione del prezzo, il lavoro, insomma, cioè, informazioni basilari per potersi orientare pure all'interno del supermercato, perché effettivamente. Non si, veramente poi all'ultimo come lei dice riusciamo di entrare in una società duale, no? da una parte ci stanno coloro che si alimentano bene, sono eticamente orientati, e poi c'è una parte abbandonata che poi guarda caso poi è frequentata come qui nel quartiere popolare dove vivo soltanto da anziani e da persone che magari non hanno avuto accesso a una serie di informazioni, poi diventa veramente un discorso di classi sociali e di cultura per cui allora accedi solo, mentre invece questo deve essere un'esperienza che fa parte dei diritti fondamentali non solo del, del consumatore ma del cittadino e anche del lavoratore insomma eh. è mm -hmm. uno sguardo globale no ma infatti il suo libro veramente è un libro utilissimo da questo punto di vista perché non è un libro settoriale dà un quadro molto ampio partendo dall'agricoltura per quella che può essere un'idea di diritti sociali anche insomma Molto interessante, veramente. Grazie. Io vorrei sentire a questo punto, se c'è qualche domanda, eh, se Ludovica ci può eh, girare, se c'è qualche eventualmente domanda via chat, oppure se possiamo qui possiamo decidere, insomma. Se non ci sono domande possiamo pure, insomma... Vediamo un attimo, insomma, eh? perché proviamo, stiamo so. sperimentando se c'è qualche... domanda che fanno che ruolo ha la microfinanza, chiedono. Ah, eh, non lo so. Eh. Eh, nell'ambito dell'agricoltura, non è eh sì, una cosa che, sì. che ho incrociato, immagino che sia legata al discorso della possibilità di finanziare i produttori o cose del genere, quindi nell'ambito uh -huh. dell'economia alternativa. Non ho incrociato questo tipo di situazioni e non, uh, sinceramente non ho visto un ruolo particolare, ma può essere anche una mia mancanza. Posso dire che mh, più in generale, nell'ambito delle economie alternative, quello che abbiamo detto finora, insomma, che va benissimo, che però finché non hanno un ruolo politico, non, uh, non, a mio parere incidono solo in parte, tant'è che oggi. Addirittura rischiamo di vedere distrutto il mondo dei supermercati dal mondo della produzione del, della consegna a domicilio. Eh certo. un mondo che va avanti, si parla di consegne coi droni, si parla di prodotti standardizzati e consegnati a casa, quindi insomma... Beh, qui da, okay. da eh, che sono... la, la diretta eh. è finita. Ora? la diretta è finita da non segnale allora io però qui parte le porto i complimenti di un po' di gente che mi ha scritto qui proprio su, su, su, sulla, sulla mia chat dicendo è un libro interessantissimo da comprare e la cosa che le volevo dire è, mancano guardi è, io voglio chiudere con, con questa cosa allora è un libro bellissimo bello nel senso ricco e io le faccio ancora i complimenti, speriamo, questa doveva essere una presentazione in cui stavamo con tanta gente, siamo stati io e lei, spero che sia stato bene comunque, e, e mi, auguro, mi auguro di vederla in libreria da noi quanto prima, magari che ci passa a trovare, continuiamo in qualche misura questo discorso interessantissimo. E un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito un ringraziamento grande alla terza e a Antonello Mangano lo sfruttamento nel piatto quello che tutti dovremmo sapere per un consumo consapevole grazie Mangano per questo bellissimo libro grazie a voi grazie, ci sentiamo, grazie ovviamente è Instagram che adesso va sullo sfondo